No c***o, c***o fatto! No c***o, c***o fatto! Perché l'hai seguito? Madonna! Salve a tutti! Su vostra richiesta è tornata! Ciao! Oggi Lucilla mi ha promesso che vorrà continuare i suoi studi presso la Cody Academy che come oh, tu sì. sai ho, ri ho ricambiato un po' di cose no, Sì sì, per... To spite it up! Esatto! E... Lei vuole continuare con Python mm -hmm. e nel programma che io ho stabilito, tutto qui dentro, perché non ho scritto nulla Ok Oggi faremo liste e iterazione Pazienza anche permettendo, non esatto. so se quale finisce prima, se la mia o la tua Esatto A difesa dell'altra volta, non sto male, quindi non mi fa c***are Ok sarò molto attenta a sei carica se carica sei carica. carica carica esatto non so se tu hai letto i commenti dell'altra volta in particolare ce n'era uno no? sì, in sì. cui diceva che faceva vedere il tuo video a sua figlia Vero. Una... quindi ci dobbiamo comportare bene <ride> <ride> mi raccomando chiamiamo le variabili con nomi <ride> accettabili per, perché noi non sappiamo quanti, abbia, quanti il anni. È il bollino vedete, Esatto. Noi <ride> non sappiamo quanti anni abbia questa. Diciamo la figlia di questo utente. Però, magari, minorenne, perché cioè, C'è un contegno. Va bene, dai. Penso che. Togliamo gli indugi. Sì, rompiamo il ghiaccio. Già, Python è carico, carico. Tra l'altro, prima che tu. È il buon Federico che si trova dietro la telecamera in... Uh, five... Ecco, questo è il suo segnale. Crescia di battaglia. Esatto. E prima che voi vi accingevate a venire presso questo set. Non partiva il computer. Yeah. Oh mio dio, forse già perché sentiva che stava arrivando io, ha detto: no, per favore un'altra volta. No. Allora, non ho voluto prendere, diciamo, una foto dell'errore, però, se la trovo, la metto in sovrappressione. Con la musichetta di. quella di Windows. Ma esatto! In realtà la Mango Wins proprio. Era proprio all'inizio. E quindi proprio. 15 minuti prima che voi suonavaste. E suonavaste. Ma donna neanche il citofono io avevo aperto e richiuso il computer semplicemente stancando un pezzo e riattaccando tagliando il cavo alla sfida facilissima, funziona io direi di non perdere più tempo e andare al computer andiamo allora Lu, ci siamo? sì dunque Prima di parlare delle iterazioni... Mi dice, c'ho paura. No, no. Dobbiamo fare le, le liste. Mm -hmm. Sai cos'è cosa è una lista? No. Ok. È semplice. Una lista è un insieme di dati di tipo diverso. Okay. Ti ricordo che c'erano i numeri, le stringhe... Mm -hmm. Necessariamente di tipo diverso? No, potete essere anche tutto lo stesso tipo. Ah, certo. Però si differenza di altri linguaggi di programmazione che hanno gli array. Gli array hanno, il, diciamo, lo svantaggio di aver dati dello stesso tipo ma hanno altri vantaggi che non c'errego con. Perché siamo in Python, no? Meno è eh, appunto Per questo l'ho scelto Esatto Quindi Come si fa una lista? Intanto dobbiamo creare una variabile Che tu ti ricorderai come si fa No, una variabile si scrive con un nome di un Devo scrivere tipo Vabbè, l'altra volta c'era sto cazzo E non <ride> <poi> mettiamo Merdo Merdo <ride> <ride> Ok mm -hmm. Come si assegniamo un valore a una variabile Con quale simboletto? No parentesi? no, era l'uguale. Ah, è vero hai ragione? uguale, Parlo molto forte. quindi uguale. È eh, uguale, come si fa uguale? aspetta così. no, solamente col tasto. ricordo che per chi non avesse visto il video la volta scorsa guardatelo il... mi, raccomando, mi raccomando. io ho la tastiera con layout americano e quindi i simboli possono essere in posizione diversa rispetto alla tastiera che hai tu. esatto. ok per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 Mettiamo uno per tipo, un numero, un valore, booleano Va bene, e eh, i numeri me li invento, cazzo sì. di cani. Va bene, sì. allora mettiamo 3, 14 come sempre. Il, il punto, no? Sì. Ok. Virgola. Una stringa. Ci okay. va lo spazio? No, non, ne non necessariamente. Cos'è una stringa? Sai quella cosa che dicevo io con i doppi apici? Ah, mm -hmm. allora aspetta, con i doppi apici e... Eh... Qua. Eccoli. E ci devo scrivere qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa che sia, sì. Quals qualunque cosa tu voglia, Boris, io avevo scritto gli occhi del cuore e io scrivo Boris, <ride> ora dopo la stringa metto un'altra virgola. Un valore booleano, che cos'è un valore eh? booleano? Un valore booleano è uno: è un fondersi col valore pulino. No, no, no, no. <ride> esatto, è semplicemente una variabile o un valore in ogni caso mm -hmm. che può assumere solo due valori, vero o falso, ok, scemo o intelligente mm. 1-0, mm -hmm. quindi Python capisce solamente vero o falso, mm -hmm. mettiamo vero, come si dice vero in inglese, scrivo, ah ok, cioè letteralmente così. Mi hai fatto un, un solo errore, me l'ho fatto fare apposta. Ok. Python riconosce true o false mm -hmm. con la prima lettera maiuscola. Ah... Quindi... Esatto. E, e beh, perché è diventato rosso? Perché è una parola chiave. Ah, ok. Ti ricordo l'altra volta i problemi <ride> casi? Pensavo fosse sbagliato. No, no. Allora, poco <ride> no. fa... E seguiamo. Era contro l'invio. Sì, quello me lo ricordava. Sembra non sia successo nulla. Perché? È colpa mia? No, è perché. Insert cell below. Non so perché non crea le celle in automatico. Vabbè, sti cazzi. Ora, stampiamo un merdo. Ti ricordi come stampavano le cose? Printa. Che... Bravissima. Non bisogna scrivere print. Sì. Con la parentesi d'onda, questa volta. Vabbè, <ride> cosa ho fatto? No, è giusto, stiamo dicendo eh. di premere prima lo shift l'altra parentesi quella aperta. Oggi sono rincoglionita, eccola, merdu. guarda, print merdu. controllo invio. Perfetto, lui stampa quella lista che c'è 3, i quattro di cimbori. Si l'intruso. Esatto. Questa lista ci serve per le iterazioni. Mm -hmm. Ci sono in Python due tipi di iterazioni. In altri linguaggi ce ne sono tre, Python ne okay. ha solamente due. Va bene. Perché comunque Sti cazzo non lo spiego, perché non abbiamo saputo gli altri no, linguaggi. No, non è perché io proprio parto, vado, esatto. faccio fuori artificio. <ride> ok. Prima di tutto tu sai cos'è un'iterazione? No. Che significa iterazione in italiano? Beh, per... iterare vuol dire ripetere, tipo: Bravo! L'iterazione! Bravo. bravo! bravo, bravo! Bravo, Bravu! Bravu! No. Siamo inclusivi! <ride> sì, <io> bravo! <ride> Dicevo, <ride> l'iterazione è esattamente un blocco di codice che si ripete. Ok. Crea un'altra cella, fai in, non so perché non creare cella in automatico, C'è cioè qualche... Eh, cioè, devo ah, fare solo invio, no? Non lo so, provo a fare invio, no. Fai insert cell. Non sbagliare il mouse come l'altra volta. Però l'altra no. vo volta era invio, effettivamente. Eh, non so, non so, questo computer oggi non si stava avviando, lo sanno. Stiamo so, paura che sono esatto. <ride> arrivato io un casino. Vabbè, quindi siamo qua. Esatto. Ok. Che gli dobbiamo dire? Nando ci sono due cicli, mm -hmm. quello for e quello wild. For e while come le parole in inglese? Eh? No, come sto cazzo! Ok, la variabile! Esatto! <ride> Di solito sui libri le persone spiegano sempre quello for. Mm -hmm. Io ho un metodo diverso, iniziamo con quello wild, Va bene. Ok, mm -hmm. Ok, facciamo questa iterazione in cui la facciamo per un numero di volte che noi stabiliamo, mm -hmm. tu stabilisci tu, e finché non viene raggiunto quella soglia che noi stabiliamo, vengono ripetute determinate cose. Ok. Chiama una variabile e metti una soglia che dici tu, mettiamo 15, non so. Ok, quindi variabile intanto. Sì, chiamala però con un nome... No, male. Gli occhi del cuore. Troppo lunga, magari una più piccola. <ride> Viva la merda. Chiamala T. T. Sì. Uguale 25. Ok, questa è la nostra soglia. Va bene. L'ho detto 15, però non so perché ho detto 25. Quindi ah. noi dobbiamo ripetere questo ciclo 25 volte, giusto? Okay. Quindi T, diciamo, stabilisce la nostra uh -huh. soglia, però dobbiamo avere un'altra variabile che tiene il conto. Ok. Questa variabile, in tutti i linguaggi di programmazione, di solito ha un nome particolare. Uh -huh. I. I. Inizializzo una variabile I che, si chiama, eh, che sia uguale a 0. Sulla stessa riga? No, ovviamente Sotto. no. Quindi eh sì. Devo fare invio, bio. Ah, oh, i minuscolo mai è uguale? Di solito è minuscolo di solito. Ok, quindi I uguale, sì. cosa abbiamo detto? 0. Sì. Devi inizializzare a zero, zero. Dov'è la poco. Ok. Ora, praticamente, dobbiamo dire finché I è minore di T esegui determinate operazioni. Finché I è minore di T, ok. Quindi nuovo coso Esatto. Sì, un'altra, un'altra, taglio, no. un altro colpo, mi sa mai okay. Anzi, per utilizzare il termine di programmazione, diciamo, mentre i è minore Quindi di t Quindi while Esatto Con la minuscola sempre Sì, bravissima While i No, senza spazio No, giusto, G. giusto spazio, while sì. i Minore uh, No, meno No, sono Lo so come si fa così Quello è maggiore <ride> cioè, Minore <ride> Minore di t Ora, se ti ricordi in Python, i blocchi di istruzione, come l'altra volta per l'if si aprivano con i due punti uh -huh. Ok, invio. Automaticamente hai fatto l'indentazione. Mm -hmm. Così è tutto... Quindi tu non stai sbagliando. Lo oh, so. Incredibile comunque. Okay. <ride> La e non lo so neanche se non so esatto. sbagliando. Il motivo perché i si chiama i mm -hmm. è perché sta per index. Ok. Ah, siccome è una problematica. Ah, pensavo iterazione. Ah no, però effettivamente tutto questo è un'iterazione. Cioè sono le esatto. istruzioni per l'iterazione. Ora, cosa gli facciamo fare in queste iterazioni? Facciamo andando una cosa semplice. Mm -hmm. stampiamo il valore di i. Ok. Quindi scrivo print qua. Ie. Ok. Invio. No. Cosa hai fatto? No. c***o hai fatto? Perché l'hai seguito? Madonna. Tre giorni non so scherzare, hai fatto danno. Ho fatto danno. Che cosa vuol dire? Lol. start Ah, ti spiego cosa hai fatto. Praticamente, vedi quanti in zero è stato? Non sono 25. Ma ah, perché sono così tanti? Perché I è sempre zero, la dovevamo incrementare! Gli è diventata tutta rossa <ride> è diventata verde. la bene. Ma io non so che cosa ho fatto. È premuto contro controllente. No, quello lo so. Ma perché? Non lo so, perché mi hai detto di printare! Sì, ma non ti eseguire! Questo è un classico esempio di ciclo infinito. Quindi, cioè non finiscono mai? Eh, certo, perché oh la condizione Dio. questa condizione è sempre vera perché I è sempre, è sempre, è sempre zero. Uh -huh. A che se no mi metti mi scogliono nella messa a fuoco, oltre che la scoglionare te esatto <ride> e quindi dobbiamo cambiare, mutare I. iterazione per iterazione il valore di I. Ok. Quindi incrementiamo I di 1 per ogni iterazione. Quindi I uh -huh. uguale 1. Uh -huh. No, quello faremo un altro ciclo infinito: I uguale I più 1 è come una un equazione. I, sono, ma ciao. I. Yeah. Ma perché? Io eh, non lo so cosa apriamo. Ho premuto shift Contro e con... Non ha premuto control. <ride> che cosa è successo? Non lo so. Ma cosa succede se, succede, se va questo? È eh, che dobbiamo interrompere! Perché? È Perché vai in un ciclo infinito! Ah, è vero! Aspetta. Più uno! Lo metto io più uno! E seguiamo questo! Lo ci, devo eseguire? Ci penso io! Ok, vedi che adesso oh, si è fermato! Meno male! Okay. Guarda, andiamo per infartare! Esatto! Ora, questa istruzione, mm -hmm. i uguale i più uno, è una persona che si scrive molto spesso in programmazione. Mm -hmm c'è un modo per accorciarla mm. utilizzando l'operatore di somma uguale lo faccio io Ta -da! questo automaticamente i più uguale 1 viene tradotto in i uguale i più 1 ok va bene guarda run sales è sempre, è sempre lo stesso esatto adesso hai visto i pro e il contro il numero che non so botta che non era <ride> previsto Vabbè, ma sono che, esatto. queste cose che rendono... E il pro e i contro del ciclo while, che okay. se non si sta attenti si va in Ma quello... se, se non lo fermi mai che cosa succede? Devi eh? chiudere il programma come ho fatto io! Se no tu... ti esplode il computer! No, no, non ti esplode il computer semplicemente, però diciamo, eh, ossia, ti posso far vedere questa cosa... Se noi questa qua la commendiamo, guarda, vedi qua i, pro, i processori? Mm -hmm io eseguo il in ciclo infinito <ride> e iniziano qua i processori a scoglionare, cioè... Eh? Oh, cioè, non va tanto perché comunque Linux riesce a gestirlo meglio, però se noi andiamo qua in process, mettiamo qua in CPU, Python, tipo, sta qua nel 20% della CPU, per effettivamente fare una coppola di mini. Esatto! Quindi... Questo, adesso dobbiamo di nuovo killare, interrupt. E infatti, qua si era andato tutto. E adesso noi rieseguiamo questa cella e questa è fermata. Meno male. Ok, quindi stavo dicendo abbiamo visto i pro e i contro del ciclo while. Mm -hmm. Per i programmatori esperti, e raramente può succedere che il ciclo vada in, in iterazione infinita. Tuttavia, però, ti posso assicurare, mm -hmm. ci sono dei casi particolari che è esattamente quello che tu devi fare avere ah, okay. un ciclo infinito mm -hmm. come sapevamo sono uno dei casi in cui sì. il programmatore fa apposta il ciclo infinito cioè non come ho fatto io sì. o forse sì. in realtà qua semplicemente me, si metterebbe anziché di mettere in minore di t qui si mette while true quindi mm -hmm. vai in un ciclo infinito mm -hmm. ti presente tipo un server che accetta le comunicazioni tipo dal client mm. ok quindi c'è cioè, un ciclo lui dice aspetta il client mm -hmm. prendi la sua richiesta e poi aspetta per un nuovo client. Okay. Serve? Ah, un lo deve fare sempre. Quindi e quando finisce vuol dire che serve non serve più, quindi hai chiuso il programma, mm -hmm. in quel caso si fa. Io ti ricordi il mio progetto per il Raspberry Pi, mm -hmm. sai quanti cicli infiniti ho fatto. Ah, ah. Eh, è, è. Tutto a posto, esatto, benissimo. Quindi ci sono delle cose in programmazione in cui il ciclo wire serve. Mm -hmm. Di solito, diciamo, il ciclo wire viene utilizzato mm -hmm. quando non è possibile, al momento della stesura del programma, stabilire quante iterazioni devi fare. Mm -hmm. Noi qui abbiamo, lo sapevamo che erano fino a 25, mm -hmm. però di solito il ciclo Wild trova il massimo della sua espressività quando tu non puoi stabilire esattamente il numero di iterazioni a priori. Okay. Quindi ma magari ci sono degli eventi che ti dicono che adesso puoi uscire dal Wild, mm -hmm. però ehm, si usa in quei casi. Mm -hmm. okay. Nei casi in cui, che sono moltissimi, noi sappiamo a priori il numero di iterazioni si se usa il foro. Ah, vedi! Esatto, crea una nuova cella e scrolla giù. Ah, posso usare anche questa? Certo, anche. Ok, certo. era già aperta. Perfetto. Quindi devo scrivere. Ok, il foro ha una sintassi molto particolare. Ok, che in, che in Python è meno particolare di altri linguaggi. M meno male, quindi, comunque Python mi pare sempre. Esatto, perché se io in C la sintassi del foro è una oh, madonna. Ok, qua invece. È facile. Allora, io ti ho detto delle cose e poi andiamo a dissezionare. Va bene. For, spazio, i, in. in, esatto, poi c'è lo stesso esempio di poco fa, 5 iterazioni. Ok, quindi scrivo 25. No, no, devi scrivere un, tu devi scrivere una cosa che poi ti spiego dopo che cos'è. Ok. Range. Una funzione range, quindi una funzione. Poi metti 25 dentro le parentesi tonde. Ok. Sai come si apre un blocco di istruzioni quindi non te lo devo dire più, <ride> sta, sta computando mi <ride> stai sempre i due punti. Eh, bene fuori, però, o dentro? Eh, tu che dici? Fuori? Esatto, invio. Print i. In. Non, la... non eseguo No, puoi eseguire qua Non c'è la paura È, è di... niente, pa pa niente. impossibile qualche parte okay. di ciclo infinito Esegui Ora esatto, tu dici non... perché questa roba funziona Io non capisco perché non ti ho detto che, che significa in uh -huh. Non ti ho detto cos'è range Meno uh -huh. uh -huh. male sai che cos'è i uh -huh. Però qua non c'è né incremento né niente Non abbiamo inizializzato i a zero Intanto funziona tutto Ok, già lì Esatto Che non mi sembra poco Ora qui devo spiegare un paio di cose Foro esegue il blocco di istruzione all'interno mm -hmm. per ogni elemento di una lista okay. e ogni elemento di una lista uno per uno viene di volta in volta per ogni interazione associata alla variabile i mm -hmm. range è una funzione che si trova già in python che tu gli dai qui il massimale mm -hmm. e ti crea una lista che va da 0 a 24 okay. quindi questo, il risultato di questa operazione è una lista mm -hmm. però in, in nel for loop di Python tu qua puoi mettere qualunque lista. Mm -hmm. Anche quella che hai creato tu. Come si chiama quella lista che hai creato poco fa tu? Lista merdo. Quindi posso scrivere merdo. Tu puoi scrivere merdo. E vedi cosa ti E vai, ci Sì, vai tranquilla. Non scoppia niente. Apri tutto. Cosa ok, ti da questo errore, ti spiego perché. Okay. Perché, la, perché lui dice, non trova la verabile merdo? Perché noi abbiamo staccato e riattaccato Python 5 volte. Ah, dopo. ok. Mm -hmm. Quindi dobbiamo riseguire questa linea. Ok, quindi faccio di nuovo: sì, eh, di vai a quella cella in basso e così. lo rieseguo. Sì. Ah. Ecco perché prima di spiegarti il for loop devo spiegare cosa sono le liste. Ok. Semplice. Eh, beh, chiaramente. Allora, noi abbiamo registrato finora. Circa 25 minuti. Mm -hmm. Ti è bastato, vogliamo fare altro. Facciamo un'altra cosa? Facciamo i dizionari, sono semplici. Va bene, dai. Dizionario è e... tanto che qualcosa di affine a quello che facciamo. Sì, esatto, <ride> facciamo i dizionari. Creiamo una nuova cella, dai. Sarebilo. Ok. Prima di spiegare i dizionari, giochiamo un pochettino qua le liste. Ok. La tua lista merdu mm -hmm. ha tre elementi. Sì. Noi finora ne abbiamo messi la ma non abbiamo diciamo preso uno individualmente mm -hmm. se tu ne volessi prendere uno individualmente mm -hmm. cosa dovresti fare? non lo sai non, no, dico non io. ne ho idea perfetto scrivi print per esempio stampiamo voice che è il secondo elemento giusto mm -hmm. merdu ah no Devo no no merdu. no no no il secondo elemento di. Il secondo elemento della lista dobbiamo installare. Ok, quindi print merdu. Parentesi quadrata. E eh, tu hai l'elemento stampare. Il secondo elemento. Quindi devo scrivere 2. Scrivi 2. Ma seguo. Sì, tranquilla Perché ci da true e ci dà il terzo elemento. Perché è stronzo. Ups, ups. In realtà, non tanto. Perché non ti ho detto una cosa. Mm -hmm. Python, come la straga... Ah, 0012, quindi lo devo chiamare 1. Esatto. Sai come si chiama questa caratteristica? No. Zero based. Ecco Quindi Python è zero based come C, C uh ⁇ -huh. Java, Sala Madonna, tutti questi. Mi sa che se si è la login. Ok, queste funzionano mediante indicizzazione. Mm -hmm. I dizionari no. Mm. I okay. dizionari permettono di associare una chiave a un valore. Ok. Nelle liste, prendendo la chiave e l'indice, il in dizionario tu permette di associare una chiave a un valore. Ok. Crea una nuova cella. No, devo creare una nuova cella. Sì, fai, non so perché è scomparso tutto. Insert below. Scrolla giù. Ok. Ok, chiama. Creiamo una nuova variabile in cui metteremo il nostro dizionario. Qualsiasi nome. Biascica. La nostra okay. variabile. Come si segnali il, valo il valore alle variabili. Uguale. Esatto. Per i dizionari anziché le parentesi quadrate. Io questa non le trovo ora. Le parentesi graffe? Esatto. Le ho già trovate, sono qua. Madonna! Mi, mi sorprende dove non mi deve sorprendere! Perfetto. Poi ti mando in grace esatto. il computer Esatto. <ride> ok. Condizionario, quindi. C'è cioè una variabile con all'interno. No, ancora un c***o. Vabbè, dobbiamo metterci, metterci valori e chiave e valori Mettiamo delle chiavi mm -hmm. delle stringhe e dei valori numerici per esempio. Ok Una chiave, una stringa, piccola stringa molto breve Tu sì, allora Spero Tu non lo so, una cosa breve, dammi un'idea. Ok, metti seppiolina. Va bene. Come stringa stringa okay. è una stringa, quindi. Parentesi quadra. No. Doppi apici. I maledetti doppi apici Esatto, questa è una chiave, o dobbiamo uscire eh, il valore Dopo la stringa Devo mettere uguale? Eh? No, due punti Due punti Un numero 3 Ok Mettiamo un'altra coppia di chiave e valori Quindi virgola Virgola e ce ne mettiamo un altro mettiamo... sì, Un'altra stringa o un altro valore Mettiamo doccio Stringa Il video caro ok va bene crea una nuova riga crea un'altra anzi non mai scrivi print del tuo dizionario di e stampa o se ciurina o duccio mm. poi devo mettere eh, parentesi quadre esatto e poi devo mettere una chiave una di quelle due che. ah basta creare. che me ok e eh... Tu facetere un elemento per volta. Devo mettere anche gli apici, in questo caso sono certo, i nome. Okay. Certo, perché tu hai messo una stringa. Ma anche queste vanno okay. bene, I singoli, no, apici, okay. i singoli apici i doppi apici in Python sono uguali. In altri linguaggi no. Ok, quindi. Esegui. Ok, certo. Se vuoi fare la prova del 9, scrivi tuccio e vedi che succede. segui ora per concludere creiamo una nuova cella per concludere proprio la lezione proprio non, esatto. poteva, non poteva finire meglio si sì, scusa ma <ride> oh, te lo dico io <ride> Però, a fare questa cosa io ti ho detto che il foro accetta le liste cosa se noi passiamo ai dizionari? fa fa non fa. scoppia quindi scrivo for... Sì. Biascica. Nando no. i in. Ah, sempre i ce la devo mettere. I. In. I la puoi chiamare anche sempre in questo sto cazzo, Ma però bene. chiamiamola mm. I. i. I. In. Biascica. Sì. Biascica. <ride> Due punti, sempre. E a cavo. Sì. Print i. vedi, cosa di stampa. ti stampa le chiavi. Uh -huh. Quindi, se tu vuoi stampare il contenuto dei valori, uh -huh. basta scrivere biascica di I". Perché siccome i è associata a ogni chiave, okay. tu scrivi biascica di i, uh -huh. lui ti stampa il Cioè, più devo più. scrivere biascica... aspetta. Biascica... i. Uh -huh. yeah. No, come gliel'hai passata qua, là. Ah. La, il parametro, glielo passi della stessa, stessa maniera qua. E segui. Nonostante che all'inizio tu abbia smarmellando, sono molto fiero di te. Meno male, <ride> dopo che stavo per dare fuoco a casa praticamente, esplodeva esatto. tutto. Perfetto. Torniamo e concludiamo? Ma sì, dai. Vabbè dai, alla fine non è andato così male. Beh no, devi giudicare tu, cioè io alla fine sono solo apprendendo, una specie tipo di giovane, Jedi. Allora, io ho avuto occasione di insegnare patreon a molte persone nella mm -hmm. mia giovane carriera, e tu vai un passo, secondo me, più veloce della media. Possiamo concludere, magari ci finiamo la prossima volta. Mm -hmm. Io so che tu e il buon Federico, che è sempre dietro le quinte, eh, so che voi vi... State accingendo a partire per le vacanze, uh -huh. quindi il pubblico dovrà aspettare sicuramente il 2023. È per forza. Ok, quindi prima di salutare, vuoi concludere tu il video come sempre? Ma sì, amici, amiche, persone, guardate i video di Valerio perché io comparirò molto spesso. Guardateli per lui, guardateli per me eh. e beh, che dire, ci vediamo l'anno prossimo. Allora, io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto e ci vediamo alla prossima, ciao!